Grazie per essere venuti, nonostante il caldo torrido di questo di quest inizio di giugno. Allora, nella confusione generale, eh, noi abbiamo poche idee, ma sicuramente chiare. C'è un paese aggressore e un paese aggredito, l'Ucraina. Un paese che ha violato il diritto internazionale, la Russia. È un altro paese che subisce devastazione del suo territorio, massacri della popolazione civile. Consideriamo la guerra un delitto contro l'umanità. Su questo non abbiamo dubbi né incertezze. E la guerra, questo però lo dobbiamo cominciare a pensare con profondità, è già una forma di competizione tra gli stati capitalistici per l'accaparramento delle risorse sempre più scarse in vista di un possibile collasso ambientale le guerre sono già cominciate per questo aggiungo che non abbiamo nulla da difendere né della persona di Putin né della sua scelta di fare la guerra né del suo regime, è uno dei grandi blocchi geopolitici che si contrappongono ad altri blocchi ma questo lo devo aggiungere, la ritorsione con la quale gran parte dei giornalisti italiani da mesi accusa chi condanna la guerra e la Russia. Ma non calca in testa l'elmetto di soldato, restando tra l'altro in poltrona, serve solo a tentare la cattiva coscienza del loro servilismo filo-atlantico. Costituisce un gesto di disonestà intellettuale che non fa onore al loro mistero. Aggiungo da parte mia che siamo uomini di parte, certamente non dalla parte dei più forti, ma siamo uomini liberi e soprattutto non dobbiamo rendere conto a un padrone di quello che scriviamo o diciamo. Noi però non ci fermiamo alle, alle secrezioni e alla condanna, proprio perché siamo occidentali, quanto a Boria coloniale dentro questo termine, siamo abituati a non restare fermi al presente, ad andare oltre, oltre la soglia dell'esecrazione e della condanna. Vogliamo capire perché è accaduto quel che abbiamo sotto gli occhi, lo spettacolo che ci angoscia. Per questo solleviamo lo sguardo e cerchiamo di comprendere, se non le ragioni, se non le ragioni perlomeno le cause. Ricorriamo alla storia. L'unico antidoto contro la propaganda e la menzogna. E la storia, come ci ricorda un grande storico inglese, peraltro, grande storico della classe operaia, Edward, Edward uh, T. Thompson, è la scienza del prebiettivo, la scienza del contesto. Senza questo sguardo sistematico del indietro, non comprendiamo la genesi dei processi. E senza questa comprensione, non abbiamo gli strumenti per cercare le soluzioni. Brevemente un, un piccolo riassunto uh, di cose che in gran parte si sanno, ma giova a ricordarle. Prima dell'invasione russa in Ucraina era in atto una guerra civile intermittente. Da anni il governo ucraino perseguitava in alcune aree di quel paese la popolazione russuola. Conduceva un programma apertamente razzista di ucrainizzazione con la mira di cancellare la lingua e la cultura russa. Si tratta di una realtà ignota in gran parte alla stampa europea e al centro politico e soprattutto italiano. Ci sono stati i fatti del 2014-2014, che lo tutti conoscete, la cacciata di un presidente regolarmente eletto, Viktor Yanukovych, gli accordi di Minsk, eccetera. Non entro nel merito, altro che probabilmente lo faranno. Ricordo questi fatti per evocare, per evocare un contesto. E non certo per giustificare l'invasione russa, che non si giustifica, ma per capirne le radici. Tuttavia, il contesto russo ucraino non basta a spiegare il conflitto, occorre alzare ancora di più lo sguardo, varcare l'oceano Atlantico. E allora scopriamo che questa guerra è stata pazientemente ricercata. Dagli strateghi militari dell'amministrazione americana. Ormai lo sanno anche i bambini, che gli Stati Uniti, dopo l'89, hanno proseguito di fatto la guerra fredda contro il più grande paese dell'ex Unione Sovietica. La NATO guida americana si è espansa con le proprie, proprie basi militari nei paesi dell'ex patto di Varsavia, arrivando con i propri missili sino ai confini della Russia, e non l'ha fatto per proteggere quei paesi dal loro sorso, come dice giornalismo ma per una mia geopolitica ben precisa allora io mi limito qui non sono proprio rivelazioni ignote mi limito a citare alcuni brani tratti da un lungo rapporto della Rand Corporation che è un istituto di studi strategici fondata nel negli Stati Uniti, alla dipendenza delle forze di quel paese, che oggi è un think tank, come si dice, al servizio delle, degli Stati Uniti, ma anche dei paesi. Dei paesi. Mi limito a citare alcuni passi appunto di questo rapporto del 24 aprile del 2019. Il rapporto si intitola Overextending and Unbalancing Russia. Che io tradurrei sovraccaricare e destabilizzare la Russia. E, mh, leggo solo diciamo, l'indice annunciato eh, di uno dei primi capitoli. Questo capitolo descrive sei possibili mosse degli Stati Uniti nell'attuale competizione geopolitica. Fornire armi letali all'Ucraina, riprendere il sostegno ai ribelli siriani, promuovere un cambio di regione in Russia, sfruttare l'intenzione armene e azzera. Avete notato le, le la passione degli americani per i conflitti interetnici. Intensificare la tensione all'Asia centrale e isolare la Transnistria, un'enclave occupata dalla Russia all'interno della Moldavia. Intensificare la, la presenza militare russa all'operazione all'estero potrebbe avere diverse conseguenze. Potrebbe indurre la Russia a ritirarsi da alcuni di questi impegni, il che potrebbe essere una vittoria importante per gli Stati Uniti. La Crimea, l'Ucraina orientale, la Siria sono un salasso per l'orario russo e per il bilancio della difesa. Tali mosse probabilmente imporrebbero serie tensioni aggiuntive alla difesa russa e alla sua capacità economica. Sono appunto solo alcuni dei passaggi. Il, il, il rapporto è ricchissimo di indicazioni di questo genere. Una informazione, nel 2014 il congresso ha autorizzato l'assistenza militare ed economica nell'ambito dell'Ukraine Freedom Support Act. Freedom, eh? quanti delitti si commettono in tuo nome, libertà. Allora, da allora, fino all'anno solare continua sempre il rapporto, fino all'anno solare 2016 gli Stati Uniti hanno fornito 100 milioni di dollari in assistenza alla sicurezza. Dunque, già dal 2014, gli Stati Uniti prendevano parte all'interdittente guerra civile in corso in Ucraina. Dal 2014, un paese che vede il Trattato dell'Atlantico del Nord, così, dell'Atlantico del Nord, si provava a operare militarmente ai confini della Russia. Allora, dobbiamo cercare di capire perché. Perché operavano gli Stati Uniti? Eh, per capire, occorre soffermarsi e dire qualche cosa di più preciso sul sull'altro grande protagonista della guerra tra Russia e Ucraina, gli Stati Uniti per l'appunto. Il paese che esporta la democrazia del mondo, come sapete, e che riduce alla fame la popolazione di Cuba, perché non ubbidisce a Washington, eh, e appoggia l'apartheid di Israele contro il popolo palestinese. E qui io devo... Eh, Affermare una verità che io credo fondativa, radicale, se vogliamo afferrare il corso delle vicende geopolitiche degli ultimi 30 anni. Gli Stati Uniti hanno una necessità vitale di fare guerra, di aprire fronti di conflitto militare nei luoghi del pianeta dove si creano le possibilità, e loro sono brevissimi nel creare queste possibilità. Lo dichiariamo innanzitutto sulla base di una constatazione storica, l'invasione dell'Iraq, dell'Afghanistan, della Libia con e senza nato, ma anche per delle considerazioni generali. Il Pentagono è la più grande fabbrica d'armi del pianeta, è parte di un sistema industriale, incistata nel sistema industriale. E le armi, lo sapete, sono una merce speciale, servono per uccidere uomini e donne, abbattere edifici, distruggere territori, annientare le creature selvatiche che vivono nei loro habitat, per venderle sono necessarie le guerre, ma anche le sparatorie tra i cittadini americani. Ho, letto, ho impressionato una statistica pubblicata il 23 di maggio da Corea della Sera, Sapete quanto sono stati il 2020, i per sparatori, sulla coesione sociale di questo paese, di cui dirò subito. Gli Stati Uniti hanno infatti un drammatico bisogno di nemici esterni, perché sono lacerati all'interno da crescenti disuguaglianze sociali e da un'antica risorgente questione razziale. Sono sempre più sull'orlo di una guerra civile. L'esplosione del movimento Black Lives Matter è la più recente di queste, di questi segnali, di queste rivelazioni. L'altra e contrapposta rivelazione è l'assalto dei seguaci di Donald Trump alla sede del congresso del gennaio del 21. Il primatismo bianco che esplode di tanti in tanti in isolati massacri di cittadini innocenti non è un fenomeno. Isolato e superficiale. Un loro esponente di spicco è diventato, infatti, il presidente di quel paese. Gli Stati Uniti hanno bisogno di far valere la loro, la loro supremazia, militare perché vedono di anno in anno decadere la loro potenza economica. Sono insidiati nell'accaparramento delle materie prime, nella produzione manifatturiera e sui mercati d'esportazione dalla Cina, dall'Europa e ormai da una moltitudine di paesi emergenti. Negli ultimi 40 anni hanno subito il più vasto e drammatico processo di deindustrializzazione della loro storia, con decine di stati che hanno oggi un tasso di povertà della popolazione di almeno il 10%. Si chiama last belt, la cintura della ruggine, l'insieme di questi stati. Ruggine perché è la, la ruggine delle fabbriche abbandonate. Gli Stati Uniti hanno un debito pubblico gigantesco, secondo un'agenzia di trading nel 2021 ammontava a 28.428.919 milioni di dollari. Il, loro, il deficit della loro bilancia commerciale è di mille miliardi di dollari, lo pagano stampando carta, naturalmente carta verde. Il cosiddetto sogno americano è oggi per milioni di cittadini il lavoro precario la disoccupazione intermittente. Dunque oggi gli Stati Uniti sono un gigante in declino e perciò un paese pericoloso. La loro eh. sovrastante supremazia militare li spinge a rovesciare con le armi i rapporti di forza economica che li vedono perdenti. Ricordiamo che questo paese spende in armamenti 800 miliardi di dollari l'anno. Di fronte ai 60 miliardi della Russia, per queste. questa stanzione attraverso la NATO. Dopo la guerra con la Russia, sarà la volta della guerra contro la Cina, l'ossessione costante delle amministrazioni britanniche. L'esultanza dell'elite europea per l'eventuale ingresso della Finlandia e della Svezia nell'alleanza è di una cecità suicida. Ai lungimiranti strategi che plaudono a tale scelta, ammettiamo che essa prosegue l'espansione della Napa ai confini della Russia, la stessa che ha avuto come esito l'esplosione della guerra in corso. E quanto cercavano le amministrazioni americane? Vogliamo proseguire su questa strada? È questa la via per accrescere la sicurezza dell'Europa? Dunque, in che direzione vogliamo muoverci? Oggi naturalmente dobbiamo insistere per una trattativa a oltranza che coinvolga soprattutto le Nazioni Unite e perché si giunga la pace. Altri naturalmente affronteranno questo tema, io non mi soffermo per brevità. Ma non possiamo fermarci al presente. Occorre che l'Unione Europea abbia una politica estera autonoma, svincolata dagli interessi statali. Che... storia è finita. Tra parenzi trovo inquietante però che il pacifismo americano non si faccia vivo in questi giorni. Perciò occorre perseguire l'obiettivo di sciogliere la NATO. È un obiettivo irrinunciabile per il futuro di pace del, del mondo, non solo dell'Unione le... Europea. L'Unione Europea deve emanciparsi da questa che è una vera servitù militare. Estenderla come vogliono fare i partiti politici contro la volontà dei propri popoli, contro l'opinione pubblica generale, che essi dicono di voler rappresentare, incoraggia gli Stati Uniti sulla strada di nuova avventure imperiale. Su questa strada, l'avvenire dei nostri figli e dei nostri nipoti è in pericolo. Quella a cui abbiamo assistito negli ultimi tre mesi. Non ha forse precedenti nella, storia, nella nostra storia, forse, forse soltanto qualcosa di simile è accaduto alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Quasi tutte le elite europee dell'economia, della cultura, del giornalismo si sono schierate contro il volere della grande maggioranza della popolazione, si sono schierate a favore della guerra. È un'esperienza inquietante, guardate. Ci ha mostrato con quante irresponsabilità imprede a osservire il fanatismo le elite europee possono trascinarci in una terza guerra mondiale. Ma oggi non è più tempo di guerra, di conflitti tra stati capitalistici di diverso colore stile che le generano in contrapposizioni armate. Abbiamo fatto guerra al pianeta, alla casa che abitiamo, ora dobbiamo prendercene cura Occorre puntare a un ordine multilaterale del mondo prima che la scarsità di risorsa porti alla guerra di tutti contro tutti. Avremo bisogno di una Costituzione della Terra come quella elaborata da Luigi Ferragoni. Lo hanno capito le nuove generazioni dei Free for Future, non riescono a capirli i loro padri e nomi, rimasti con l'autorista senza un bricciolo di preoccupazione per lo stato del pianeta, impegnate a contare soldi e a sognare nuove espansioni coloniali. Per questo, care amiche e cari amici, mandare nuove armi in Ucraina, portare come ha scelto di fare il governo italiano al 2% del PIL, poco meno di 40 miliardi, 40 miliardi, le spese in armamenti al delitto sociale contro il popolo italiano occorrerà denunciarlo in ogni luogo possibile che si tratta il governo e il centro politico italiano sottraggono risorse agli ospedali, alle scuole alla gerca, alla cura del territorio alle donne e ai disoccupati del sud e le impiegano in carri armati, bombe, missili destinati a uccidere cittadini innocenti nei vari angoli della terra da noi la scelta di guerra del Partito Democratico però costituisce un dato di netto chiarimento nello scenario, nello scenario politico. Rende definitivamente evidente la natura moderata e conservatrice di quel Partito. Come quasi tutti i partiti esistenti in Italia e in Europa, svolge il compito di attivare gli effetti nei poteri selvaggi del capitalismo del nostro tempo. La sua ragione politica? E garantire la stabilità sociale al meccanismo di accumulazione dominante. Però questa grande reazione tra i cittadini italiani ha aperto anche un varco a una possibile alternativa politica, che finalmente può prendere forma anche nel nostro paese. Per questo nei prossimi mesi occorre lavorare per entrare in sintonia con la vasta area sociale contraria alla guerra e ne le conseguenze più gravi, Chi avrà bisogno di farsi lo sopporto. Dopo la guerra ci sarà un duro dopoguerra di inflazione e di deboli. Occorre lavorare per comporre il movimento di Oggi ci sono decine di manifestazioni durante cioè il conflitto in corso per l'iniziativa di singoli gruppi. È un segno di mentalità democratica, ma anche un segno di debolezza, di sfilacciamento. Dobbiamo puntare a una ricomposizione non per formare la lista elettorale, ma a un'organizzazione nuova tutta da sperimentare. Occorre trovare forme di dialogo e di competizione con le tantissime associazioni della società civile e del volontariato, del mondo laico e del mondo cattolico che tendono viva la democrazia italiana. Il nostro paese, nel nostro paese oggi, appare drammatica l'assenza di un'altra voce che non sia quella dei partiti di governo e solo di governo, di una forza di opposizione radicale. Radicale viene da Marx, non da Marco Palmeghi, e vuol dire afferrare le cose alla radice. Non sta per estremista, ma per profondità di analisi necessaria a una politica efficacemente riformatrice. Un grande e radicale progetto riformatore. La scelta del Partito del Progetto, ormai parte di un luogo che mobilizza la dinamica sociale del Paese, richiede la formazione di un nuovo soggetto politico un'organizzazione per questionare la democrazia, dare voce alla multiforme realtà del lavoro, creare spazi di verità e di enestà intellettuale nel mondo dell'informazione, diventata proprio la posizione a chi non ci sta, a chi non accetta l'attuale ordine, il giusto e ferro e Grazie. Grazie, Tiero.